Una cena spettacolo a Subbiano e anche in questo caso si pensa alla musica, al buon mangiare ma anche alla solidarietà. Sì, la città della musica, la nostra associazione che intorno a noi sono 14 gruppi che suonano orchestre e orchestrali, c'è una spettacolo, questa è la terza che facciamo presso la, la, la sede del prologo di Subbiano, il 12 maggio alle 20 e... Le band che suoneranno sono i tilt, l'acustica, l'Idi di marzo, la quarta mano e la recover band. È un momento di solidarietà anche nei confronti di Calcit perché il ricavato comunque sarà di Calcit e l'invito è di essere presenti perché la cucina è di buon livello, si balla, ci sarà tanta musica, la solidarietà quindi insomma è sicuramente una serata importante. Cena uno spettacolo, saranno presenti delle band aretine? Sì, naturalmente le band a retire, a parte questa volta abbiamo una band nuova, sono gli acustica, lo voglio precisare che lì nell'acustica ci sarà un personaggio a livello nazionale perché è il bassista dei, dei Panda, un'orchestra che andava negli anni Ottanta alla grande. Comunque ecco l'appello che voglio fare è di intervenire numerosi perché più incassiamo e più diamo al calcio e quello è importante per noi. Come ci si può prenotare? Ci si può prenotare come è scritto nel manifesto, eh, telefonando MI. Mi raccomando, perché più siamo, più diamo il, il contributo al calcit, ma anche la soddisfazione dei nostri ragazzi, fra virgolette, che si esibiscono e più gente c'è, più è soddisfacente. Sono tantissime ormai le iniziative che pensano al calcit, come verranno utilizzati questi fondi? Dunque, intanto grazie alla Città della Musica perché ormai da tanto tempo diciamo, ci sono vicini e questi fondi saranno destinati ormai come da tempo al servizio di cure domiciliarie oncologiche, il servizio scudo che è veramente un servizio apprezzato e totalmente gratuito per chi lo riceve.